今天為大家介紹我們在Pimonte這個地方 然後這個地方叫做Balolo 然後這是我們今天住的民宿 餃學,然後可以自己做麵條,然後自己做餃子。嗯,做餃子,那我們往裡面走。Noi abbiamo iniziato nel 2003, abbiamo iniziato con un'attività a Monforte, a 5 km da Barolo, dove si ci troviamo adesso, ristrutturando una cascina vecchia. Poi abbiamo ampliato questa attività Uh, qui dove abitiamo per, uh, perché è sempre stato un sogno quello di poter uh, far entrare le persone straniere nella nostra famiglia per far conoscere le nostre tradizioni per far conoscere il nostro stile di vita per farli imparare a cucinare per farli imparare a fare la vendemmia a far vedere come si fa il vino e farli mangiare con noi Ciao, hai fatto. Cioè è Marina. Ciao. Ciao, ciao. Ora dai un tour. Prego, volete entrare nella mia casa. Yeah. Uh, noi offriamo a differenza delle, delle altre strutture degli appartamenti. Ogni uh, appartamento ha la cucina a disposizione dei clienti e le camere da letto e il bagno ogni appartamento ha la sua terrazza con la vista sul paesaggio che la struttura. questo è il mio salone questa è mia figlia mia ciao ciao ciao ciao ciao vi aspettiamo tutti nella nostra casa! No, ma non si è... Questa è la mia cucina. Dove sono? questo è Dove sono? Dove sono? Dove loro Dove sono? Dove la Dove Hanno Dove a fare la Dove Questo è sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sì! Tagliatelle, tagliarini, agnolotti del Plin, la mamma. Mamma, mamma, mamma, la cuoca. Ah, la cuoca, mamma italiana. Adesso potete, o momento è il 視野 fuori, 會很有感覺。就像電影裡面的情節一樣。We di fronte abbiamo C'è possibilità di andare insieme a vendemmiare, c'è la possibilità di pigiare il, le uve come si faceva una volta, c'è la possibilità di vedere come si fa il vino all'interno della cantina, si può fare le degustazioni in cantina assaggiando i nostri formaggi, i nostri salumi e bevendo tutti i tipi di vino che la cantina produce. vado da solo <ride> tu che vado da sola nella <ride> cesta <ride> oh. sì. la casa a su che fantastica 多多關那裡面啊,比較可愛很細緻的。啊,他睡腳年輕10歲。E come bella, qua pocarina. E 然後這個是我們今天早上跟民宿主人的先生去森林裡面找到的白松露 這個聽說要500歐元以上 然後這一顆大概要250歐元 找到很多還有兩隻狗狗非常香 poi è possibile fare la ricerca del tartufo, è possibile farla nel tardo pomeriggio, è possibile farla al mattino presto con i nostri cani e accompagnati da noi. Questo è il nostro terra, tagliatelle, tagliarin, fatti a mano e questo è il mio eh, allora, con una mano, qui con una mano la prende. Ci vuoi, sì, no. No, no, no, no, no, questo. no, no, no, no, no, no, Ok, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Picco picco picco. Oh, 好,你快看 然後還有這個餃子這個也是這邊檸檬的當地的一個餃子 Agnolotti <音樂> Agnolotti <音樂> Agnolotti <音樂> Agnolotti <音樂> Agnolotti Agnolotti Agnolotti Ciao a tutti, vi aspetto.